Ciao, sono Marco, sono a spasso in questo sentiero bellissimo insieme al mio fedele amico a quattro zampe che è corso avanti, questa mattina il percorso l'ho detta a lui e durante questa passeggiata voglio darti un consiglio, non so, forse potrebbe esserti utile, forse no, ma questo lo decidi tu, e potrebbe essere utile per esempio a tutte quelle persone che in questo momento desiderano e vogliono ottenere un cambiamento nella propria vita, allora il consiglio è questo, non aspettare che sia tutto perfetto, parti fai subito i primi passi approcciando perché tanto poi alla fine è facendo che risolvi non è pensando è chiaro che ci vuole un minimo di pianificazione ma soprattutto ci vuole azione e se aspetti che sia tutto perfetto nella tua mente probabilmente non partirai mai. Allora mi rifaccio un po' al discorso che fece Steve Jobs alla Stanford University, un discorso storico, se non l'hai visto ti consiglio di andare a seguirlo un pochino, c'è anche la traduzione in italiano, quella con i sottotitoli. E lui dice appunto che nella sua vita ha seguito innanzitutto le passioni e poi successivamente, più in là, ne ha tratto dei significati e l'ha espresso metaforicamente questo con l'unire i puntini ci sono stati dei capisaldi che lui ha segnato nella sua vita seguendo queste passioni e poi alla fine successivamente ha unito tutti quanti i puntini e da lì si è delineato il quadro più completo è uscita la figura un po' come quei giochi enigmistici no? Segui i puntini e poi ne esce fuori una figura Ecco. Se aspetti che tutto sia perfetto, non ce la farai, comincia subito, poi più in là potrai trarre il significato delle tue esperienze, le esperienze sono fatte così, eh, si seguono con incertezza perché fai una nuova esperienza, però poi successivamente ne trai dei significati, ma soltanto dopo averle vissute queste esperienze. Io spero di esserti stato utile con questo mio consiglio mattutino, continuo a passeggiare insieme al fedele amico a quattro zampe che ha preso questa direzione e io gli do fiducia, lo seguo. Se vuoi aggiungere qualche cosa fanno lo spazio dei commenti, altrimenti condividi il video se ti piace. Ti saluto con un abbraccio.